L'essenziale di oggi è che quando spiegate il GDR a vostra sorella che non ne ha mai sentito parlare e non ne sa niente e non capisce che cosa stia succedendo non le direste mai che ruolare è fare le vocine o parlare in prima persona. Il ruolo è fare delle scelte e viverne le drammatiche conseguenze. Io sono Giancarlo Croce e oggi si continua con questi strumenti narrativi. Ambizione è la parola chiave di oggi. Che brutta parola dirà qualcuno di voi. Non per me. Volete sapere qual è la mia ambizione? La mia ambizione è che voi vi iscriviate a questo maledetto canale. Cosa sono disposto a fare affinché accada? Cosa non sono disposto a fare? Chi è con me e chi è contro di me? Rispondete a queste domande e starete giocando di ruolo. Se il GDR è la fusione fra le scelte, le meccaniche e i partecipanti, le scelte in quanto ruolo ricoprono una posizione di rilievo. Molto più importante di tutto il resto, però, è capire cosa sono queste scelte e non ingannarsi pensando che tutte le scelte siano uguali. Penso sia più facile dividere il ruolo in quanto scelte in tre semplici modi di fare sulla falsariga hegeliana. È una banalizzazione moralizzante creare tre livelli gerarchicamente strutturati che dovrebbero riassumere l'esperienza umana del gioco? Lo è. Ma in ogni caso io non ho interesse a dirvi come dovete giocare. Se vi diverte uno qualsiasi di questi modi, buon per voi. Questo video è per tutti gli altri, per gli insoddisfatti, per tutti quelli che sono fermi a un punto in cui non si divertono più come prima e vorrebbero passare a una prossima fase. Per voi, miei cari amici, oggi parliamo di immediatezza, narrativa e ambizione. Quando una cosa non ha la parte di mezzo, quando inizia e finisce nello stesso momento, si dice che sia immediata, senza mediazione. Questo è il modo di giocare di tutti quanti, all'inizio, e la motivazione per cui i giocatori più esperti di voi vi stanno dicendo che i vostri ultimi 5 personaggi sono lo stesso personaggio. Non stanno dicendo che la loro storia pregressa è uguale, vi stanno dicendo che il loro modo è uguale, che li sentono uguali. Giocare di ruolo è un'arte innata ma che va sviluppata con la pratica. Chiunque alle prime armi prova a giocare una versione eroicizzata di se stesso. Certo, tenta di dargli delle differenti sfaccettature, una storia pregressa diversa, ma poi le decisioni sono prese nell'immediatezza. Perché se è vero che abbiamo scritto questa storia, non la sentiamo nostra e non vive di per sé fuori da noi. Il cliché ovviamente è avere i genitori morti e l'ambizione di arricchirsi, Due strumenti dell'immediatezza, perché da un lato ci liberiamo dei doveri imposti dalla società, mentre dall'alto prendiamo come fine qualcosa di facilmente calcolabile, come i soldi che abbiamo in tasca. Come si esce da questo punto, quindi? Dimentichiamoci la storia pregressa, quella serie di cose che il nostro personaggio ha fatto, che servono alla nostra mente per tracciare una linea verso i suoi fini e i suoi modi, perché è un'illusione. Rimpiazziamola invece con la storia dei suoi legami, chi ama, chi odia. Chi ignora e perché? La risposta a queste domande non può essere una categoria, deve essere una persona singola con un nome e una storia. Se il padre del vostro personaggio è stato un genitore alcolizzato e violento e il vostro personaggio lo ha odiato in virtù di questo legame, sapete come agire quando vedete un bambino malmenato o quando vedete un uomo violento? Sapete come reagire in una taverna quando scatta la rissa fra ubriachi? Sapete come rispondere al personaggio che vi offre da bere? Sono i legami che generano lo strato intermedio fra il pensiero e l'azione. Non tutti i giocatori al tavolo sono lì per ruolare. Ognuno gioca per le sue motivazioni e molte di queste spinte non richiedono alcuna ambizione. La maggior parte del vostro tavolo è composto probabilmente da persone che sono lì per stare con i loro amici, per bere una birra, mangiare delle schifezze e godersi la storia collettiva. Alla maggior parte dei giocatori al tavolo, non interessa quale fazione politica vincerà o quante persone muoiono se si entra in conflitto con la gilda dei maghi. Molti sono lì per vedere come va a finire la storia e faranno di tutto per spingerla avanti. Va bene così. Il fantastico moderno anche se non il post-tolkeniano, è fatto di escapismo. Molti hanno già le loro ambizioni e le loro responsabilità nella vita vera e non gli importa di averne anche in gioco. Questo però è anche il motivo per cui è così importante il chiodo fisso. Per divertirsi non serve essere tutti iperconcentrati sul destino del mondo. Basta solo che tutti siano d'accordo su quello che va fatto. Essere d'accordo sulla storia che tutti vivremo. Questo, la mancanza di chiodo fisso o l'attinenza dei giocatori, può essere problematico soprattutto per il narratore, che si sente come se dovesse portare avanti lo spettacolo da solo. Questa pressione abbassa il livello della narrazione collettiva e di conseguenza diminuisce il vostro divertimento. Se questo avviene, ci sono due modi per uscirne. Il primo è cambiare lo stile di gioco, quello delle marche occidentali di cui parleremo prossimamente. Oppure... La libertà kantiana. La libertà, nel GDR come nella vita vera, non è fare tutto quello che si vuole, ma poter decidere da sé quali sono le proprie responsabilità e con queste le proprie ambizioni. Alla fine dell'avventura, invece di chiedere nuova narrativa al vostro narratore, pensate a che cosa vi sta piacendo del contesto di gioco e fate in modo che il vostro personaggio segua quella via, oppure fate un personaggio appositamente per questo, trovatevi a giocare in due, solo voi e il vostro narratore, in una sessione di un'ora anche solo, in cui il personaggio fa qualcosa che è puramente importante per lui. Questo ricaricherà le batterie di tutti, fin tanto che riuscirete a tenere la cosa breve e soprattutto fuori dalle... Avventure principali. Il narratore sentirà apprezzato il suo lavoro e magari si metterà ad ampliare il suo mondo perché la cosa che gli state chiedendo era solo un appunto a fine di una pagina. Voi, come risultato, invece avrete un attaccamento vero al vostro personaggio che ora ha un obiettivo di metagioco. Questa parola così odiata come ambizione. Non solo il vostro personaggio vuole delle cose, ma voi volete che lui le voglia per poter scoprire di più voi stessi. Tutto a un tratto il gioco è diventato personale, non solo personalizzato da dialoghi a scelta multipla e il finale buono e cattivo. Tutto a un tratto il GDR trascende il lanciare i dadi, trascende lo stare in compagnia e diventa vero ruolo. Scelte, ambizioni, azioni e conseguenze. Sono centrato, ci sono a fuoco? Sono bello? Sì, sì, sì, è una banalizzazione moralizzante? Creare tre livelli gerarchicamente è una banalizzazione moralizzante creare tre livelli strutturalmente è una banalizzazione gerarchica. Hai ragione, Jack. Non so leggere quello che scrivo no. e oggi si continua con questi strumenti Beh... Eh. quella serie di cose che il nostro personaggio ha fatto che servono nella nostra mente a tracciare una linea...